Il primo appuntamento con IFA 2017 è con Samsung che presenta la nuova tecnologia indossabile. Eh, tre modelli per il mercato da qui fino al eh, periodo di Natale. Parto da GearFit 2 Pro, abbiamo anche eh, Gear Sport e eh, per chiudere anche IconX 2018. Il primo che vi mostro è Gear Sport, una sorta di via di mezzo tra il vecchio Gear S2 e il Gear S3 dello scorso anno, ma con tante novità. Intanto la vocazione sportiva è in due colori, il colore blu o il colore nero, ma con una serie di cinturini intercambiabili ce ne sono più di 20 con diverse tipologie. Da sottolineare tra l'altro che l'attacco del cinturino è standard, quindi si può cambiare anche con cinturini di vostro gradimento, però di fatto anche eh, diciamo che eh, l'allestimento, l'assortimento soprattutto dei eh, cinturini che sono offerti da Samsung sono davvero tantissimi, dal eh, silicone che è quello che vedete, alla pelle, a una via di mezzo tra il silicone e la pelle e poi quelli invece eh, in eh, nylon. Il prodotto, allora intanto la resistenza alle eh, 5 atmosfere quindi la possibilità di eh, nuotare fino a 50 metri di eh, profondità senza alcun tipo di difficoltà c'è ovviamente il sensore per il battito eh, cardiaco e all'interno eh, la memoria da 4 giga che vi dà la possibilità di eh, memorizzare la vostra musica e di ascoltarla ovviamente anche quando non avete eh, il eh, telefonino con voi c'è il sensore GPS eh, integrato questo è eh, importante ovviamente per tracciare correttamente quelle che sono le vostre attività. Anche su questo prodotto è possibile installare le applicazioni del mondo Tizen quindi avrete tantissime possibilità ad esempio quella di BMW per eh, sbloccare la vostra automobile, eh, Uber per eh, ordinare un'auto direttamente eh, dal vostro prodotto non solo, eh, Spotify che tra l'altro adesso supporta anche la modalità offline avrete la possibilità di scaricare la musica dentro il vostro eh, Gear Sport ma anche il Gear eh, Fit 2 e a quel punto ascoltarla anche quando il prodotto non è collegato eh, ad uno eh, smartphone eh, durata della batteria di eh, lunga tenuta, di grande capacità, eh, quello che eh, è da sottolineare è anche la capacità automatica di riconoscere l'attività fisica che state svolgendo e quindi di eh, misurare la vostra attività. Altra cosa interessante, eh, quello che vedete Qui adesso non ha eh, ovviamente una eh, combinazione di fattori eh, che, che abbia un senso, no? perché eh, con l'inserimento delle calorie che vengono ingerite, e con il calcolo delle calorie che vengono consumate, ogni giorno fate una sorta di eh, bilancino della vostra attività, quindi sapete quante calorie dovete bruciare o quante ancora ne potete assorbire eh, in una sorta appunto di... Valutazione costante del vostro bilancio calorie rispetto a quella che è l'assunzione eh, ideale, che sapete insomma è leggermente diversa tra uomo e donna, ma sempre intorno alle 2000-2200 calorie eh, al eh, giorno. Uh, entreremo più avanti ovviamente in più dettagli um, uh, però insomma la vocazione sportiva uh, di Gear Sport insomma arriva direttamente dal nome uh, mutuato rispetto ai prodotti che erano prettamente sportivi del passato la forma invece quella circolare dell'orologio Gear uh, Fit 2 Pro uh, invece vedete con una forma più tradizionale quella allungata insomma rettangolare uh, con la caratteristica del GPS incorporato anche in questo caso la possibilità di utilizzare le applicazioni che vengono realizzate per il mondo Tizen, in questo caso anche diciamo, la miglioria del sensore per il battito cardiaco che è con rilevazione continuativa. I prodotti arriveranno con due modelli tra l'altro di cinturino, uno più largo e uno più stretto a seconda della misura insomma, del polso che voi portate, quindi due cinturini che saranno inseriti in ogni confezione. Anche questo ovviamente in molti colori, realizzato tra l'altro con la possibilità di sfruttare eh, alcune delle eh, funzionalità sport realizzate con i propri partners tra cui eh, Under Armour, Gear, eh, Gear Fit 2 Pro, non ce la farò mai a pronunciare questo nome al primo colpo, è sicuramente eh, il prodotto con eh, vocazione sportiva più eh, evidente, anche in questo caso eh, resistenza alle 5 atmosfere quindi si può andare fino a 50 metri di profondità senza alcun tipo di difficoltà e anche in quel caso eh, rilevazione automatica un rilevamento automatico dell'attività sportiva, anche tra l'altro di eh, attività mista. E infine l'ultimo prodotto: eh, Gear Icon X 2018. Vedete che la forma eh, degli auricolari è molto simile a quella dello eh, scorso anno, quindi siamo eh, con una forma eh, generalmente veramente quasi identica. Eh, è stata rimpicciolita di molto invece la eh, scatoletta e eh, un'altra delle novità di Gear X 2018 è che è stato rimosso, era posto sulla parte laterale dell'auricolare, invece la misurazione del eh, battito cardiaco. Eh, però ci sono delle novità eh, importanti. Intanto è compatibile con Bixby o con il Google Assistant, basta premere a lungo sulla parte sensibile allo sfioro per attivare l'assistente sul proprio telefono. Ci sono sempre 4 giga di memoria all'interno è aumentata incredibilmente invece l'autonomia eh, fino a 7 ore eh, di ascolto di musica quando la musica è memorizzata nell'auricolare, 5 ore di streaming continuativo quando ascoltate musica che è memorizzata sul vostro telefonino, avete la possibilità di conversare per eh, 4 ore eh, consecutive, un salto in avanti eh, gigantesco rispetto eh, al passato non solo c'è anche una forma di quick charge che vi eh, permette in soli 10 minuti di avere l'autonomia per l'utilizzo per eh, un'ora eh, intera quindi eh, un'altra delle tre novità di oggi è Gear Icon X 2018